oggi con garga secca e mic 69 cima paganella e poi from top to lake e poi deviazione su secret tale per tornare ad andalo circa 1.500 metri di slivello credo dopo una giornata di park ieri direi che ci sta spingo anche per, eh, qua, per, muovere, no, per muovere anche un po di, di altri muscoli, muscoli cioè gargasecca poi porta 90 kg di, di accessori. Eh, a Michele non molla. Nonostante ci sia qua un 25%, 2-23% di salita. Grande puffo <ride> che arriva. Bello, eh? Eh, sì. Ultima rampa. Gargasecca si arrende. L'e-bike si arrende, il 22 va, attenzione, il 22 c'è, la cara vecchia coroncina del rampichino, c'è anche Michele che ci supera e se ne va. Andrea qua non c'è un versante brutto, guarda qua, il Brenta, poi il lago di Garda, oh, riva del Garda. La cosa brutta è dietro sta curva ci sono le antenne, quella è una cosa brutta. 5G ale <ride> sento, <ride> sento che sta facendo reazione con, con i metalli pesanti del mio vaccino covid. <ride> oh, che figata! Queste sono le 5G dell'antenna, l'ho fatto io... Quanto è grande? Ah ah ah ah ah ah 18 dame Oppla strappiamo che ne abbiamo Parli sì Proviamo Opla. Opa, opa, opa, opa. Signore! Sì, dimmi tutto. L'ho fatto anch'io, ma complimenti. Bravo. Uhuhuh. Vai parco giochi. Bam, bam. Però è impegnativo lì, perché poi si cade di giù. Devi passare sopra, Davide. Se ci riesci, devi passare sopra. Ah, sopra? Eh vabbè, ma io voglio passare sotto. Ah che marcia ho, ok. Ah, Bravo. quasi. Così, eh. Quasi. Eh, uh. Sembra grande, eh? Infatti lo è. pam pam Bello, bello, bello quel passaggio un po' più piano ma lo faccio con calma ho preso una pianta però sono ancora in piedi ma che bello che era quel passaggio su attenzione oh È lì ho sbagliato un po' Uh! Eh questi sono belli Bravo Davide bene, bene. Questi sono proprio dove Ma come vanno i ragazzi si fiondano Bene Signore, come arriva Mc69 Che figata Bello veramente Cambio marcia, Ale marce, bicchiere Eh cattivo là Eh cattivo cattivo Sto cercando di capire che forse questo è troppo uh. Dovevo andare a sinistra però non ero più lucido Siamo riuscire a trovare il portage da fare anche a paganella ci sono più piatti di risalita che alberi eravamo lì. Yeah, quick. Due pietre ne abbiamo? Vai Andrea! Grande il, ma il maestro! adesso... ah si è fermato Eh? Sto dicendo non so se adesso si riesce a fermare o se ci veste no. a tutti <ride> <ride> Ecco ok, dovrei cadere per forza <ride> fatto un pezzo di top to lake signori full black adesso secret trail 105 cospetto del Bretta, già che orso ieri era già da live ci ha malmenato perché era un po' muida ci ha fatto davvero del male fisico Dopo 5.000 metri di slivelo di ieri Sono abbastanza distrutto Mamma mia secondo? molto bello, fatemi riprendere ah, mamma che è un po' stanco che inizia a fare in salita. Eh vabbè. Però, ma stai attento? Sì. Vai no, avanti pure, stai attento a non andare sempre per la massima pendenza, perché c'è un tratto che ha dei, delle vecchie delle tracce sono che fanno un po' di. Allora tu che, lo, che magari te lo ricordi. Eh buono, non lo so. Va bene, dai, dai, non c'è problema. Belli Arle grazie grazie Metta un secondo Pezzo più difficile quindi 90% è quotato che scenderò a piedi Si sì, ho qua Non me la rischio Brava Andrea. Ti è piaciuto? Bella. Bravo. Eh, questo diciamo che non, è non era adesso? proponibile ieri. Ah, secondo me finora è più facile della Giada. No. Ma... C'è solo quel pezzetto dove fa più attenzione. Hopla! Oh. Opla. Oh. Oh. Oh. Andavi dritto giù? Ah bello! un po' com'è. Ah, lui ha girato però, vedi? Vediamo. Eh, ragazzi. Ah, scivolato. Sì, ma poi dopo c'è l'altra curva l'altra che tanto siete Eh sì. Però si fa. Ah, a me piace più questo qua più guidato. Uh, ah, che guidato. Ah, è bello. Fai così. La roccia mi ha abbattuto. Ma questo io non lo faccio Animato, cazzo. <ride> bello, bello Ah, di là posso andare l'ingresso un po' aggressivo dove? No, ah ah ah ah ah ah ah ah faccio così con la curvetta, guarda, faccio così, no espress e si passa. <ride> che figata. Uh, uhuh, scalette. Eh, mi piace a me. Attenzione, le scale anche arrabbiate Pa pam pa pa pam, pa -pam. Uh! Da -da -da -da -da -da. faccio fuso, fritto, troppo più, minchia, permesso eh, attenzione laghetto, signori, Un ridente centro di Molveno praticamente andiamo a fare l'ude lo struscio stiamo facendo stiamo facendo lo struscio adesso ci facciamo un'ultima discesa 1400 metri di slivello in salita ah 1400? pedalati S S super dignitoso super dignitoso 1400 di carbon non 1400 inventati quindi sono 1400 quindi sono 1400 effettivi e anche, anche di più probabilmente vediamo Poi se la pro ci supporta ma non credo 行くよ行くよ ha perso una borraccia? cazzo? <ride> <ride> non me ne sono neanche accorto L'ho visto? Linea alta per lui anche taglio ah. Vabbè, linea bassa eh. Dai, normale bello bello bello diciamo che non sono mai delle cacate sono tutti abbastanza simpatici qua a Paganella il prossimo anno eccoci qua col secchiello fine fine giro gli ultimi eroi post raduno post giro vai